ciao a tutti amici oggi andremo a fare una ricetta super spiziosa con pochissimi ingredienti ovvero un ingrediente pesiamo insieme le lenticchie saranno circa per due persone 150 grammi Dopodiché pesiamo anche l'acqua, io la peso ma potete andare anche a occhio, circa 200 grammi di acqua. Dopodiché unite l'acqua alle nostre lenticchie e mescolate bene in modo da bagnare tutte le lenticchie in questa maniera. Adesso facciamole riposare per circa 2-3 ore e verranno come con un pochino di brodettino sotto che vi aiuterà eh, al momento in cui li dovrete frullare in questa maniera. Io uso un mini peamer ma potete usare anche un frullatore tradizionale. Vi consiglio inoltre di usare le lenticchie decorticate, ovvero senza la loro buccetta, perché l'impasto viene molto più liscio. Io ho usato quelle normali perché non le ho trovate quelle decorticate, ma comunque l'impasto verrà comunque molto denso, come in questo caso. Una volta preparato l'impasto, accendiamo il gas o come me il fornello a in induzione, versiamo un pochino di olio nella nostra padella, proprio un filino. E andiamo a uniformarlo nella padella, anche con l'aiuto di un pennellino. Io invece ho girato la padella in questa maniera per fare molto più velocemente. Dopodiché andiamo a prendere il nostro impasto e andiamo a metterne circa 2-3 cucchiai, in base anche alla grandezza della vostra padella. In questo modo ricordate di uniformarlo bene aiutandovi con un cucchiaio in modo da creare una eh, piadina omogenea e rotonda e facciamo cuocere per circa 5 minuti per lato una volta passati 5 minuti possiamo andare a girare la nostra piadina di lenticchia La consistenza è molto elastica e devo dire ora andiamo a farla cuocere per altri 5 minuti dal lato opposto una volta pronta potete metterla in un piattino o in un vassoio come preferite, vedete è molto elastica e fate le successive piadine sempre con 2 3 cucchiai di impasto. adesso è pronta per farcirla a piacere nel mio caso io pratico un, un piccolo taglio in modo da chiuderla a ventaglio ora vi farò vedere come faccio in maniera molto semplice intanto ho messo un pochino di filadelfia ma potete usare quello che veramente volete dopodiché ho messo un pochino di rucola qualche fetta di pomodoro eccolo qua e poi infine ho aggiunto un pochino di cipollotti scalogni proprio per dare un pizzico di brio adesso si può chiudere a ventaglio e facciamo uno: due e tre, ed ecco pronta la nostra piadina super veloce e soprattutto salutare Ragazzi, eccezionale, dovete provarla. Se il video vi è piaciuto mettete un like e un commentino. Al prossimo video, un bacione!